Radio 1. Vivi Città 2022. La corsa per la pace. Buongiorno, benvenuti allo speciale Vivi Città qui a Radio 1, Giacomo Prioreschi in studio con voi, 37esima edizione della corsa per la pace organizzata dalla Wisp, Unione Italiana Sport per Tutti, proprio Vivi Città e Storia e Tradizione della Wisp, una corsa podistica che si svolge contemporaneamente in tantissime città italiane e straniere, è nata nel 1984 e ancora, come da tradizione, eh, fu, eh, il primo fu il grande Sandro Ciotti, daremo il via alla gara qui da Radio 1 dove tutte le città collegate ci stanno ascoltando. Saluto in studio con me eh, il presidente della Wisp Tiziano Pesce. Buongiorno Tiziano. Buongiorno Giacomo, buongiorno a tutti i radioascoltatori. E allora eh, prima di raccontare eh, cos'è eh, Vivicità e cosa rappresenta per la Wisp ma per tutto il movimento podistico italiano io direi di partire proprio, di dare il via, di fare questo countdown eh, per far partire tutte le città collegate con noi. Lo vogliamo fare insieme, partiamo dal 5. Assolutamente Giacomo, un grande in bocca al lupo e una buona Vivicità a tutte le città in Italia. Le città in Europa e ovviamente un grande abbraccio a chi ci sta seguendo, a chi correrà e camminerà a Suciava in Romania al confine con l'Ucraina. Assolutamente sì, ne parleremo fra poco. E allora diamo intanto il via a ViviCittà insieme col presidente Tiziano Pesce qui in studio da Radio 1. 5, 4, 3, 2, 1, via! È partita ViviCittà 2022 la 37esima edizione di questa manifestazione. Si corre, come diciamo, in 30 città italiane e 4 nel mondo, fra cui Proprio eh, su Ciava in Romania. E allora, Presidente, ci spieghi qual è lo spirito di questa manifestazione, soprattutto in un periodo così eh, delicato della nostra storia, la guerra in Ucraina, la pandemia che tra l'altro ha costretto proprio vivicità vivi a fermarsi per due anni. Assolutamente, proprio così. Ma intanto mi permetterai di partire proprio con un grande ringraziamento alla RAI, con un grande ringraziamento particolare a Radio 1 RAI, che come sottolineavi in apertura, ci segue ormai da 37 anni, da quelle primo aprile 1984 con il via dato dall'indimenticato, indimenticabile Sandro eh, Ciotti che appunto ricordiamo tutti con grande affetto. Un progetto lo definirei così, la definirei così Vivicità, eh, che da 37 anni fa correre e camminare allo stesso tempo più città e persone di ogni età, fa correre e, e camminare. Ovviamente quest'anno due declinazioni per noi importanti, per Vivicità che da sempre è legata ai temi dei, della promozione dei diritti, dell'ambiente, della solidarietà. Quest'anno Vivecittà, e dico purtroppo, torna a essere la corsa della pace, eh, ovviamente eh, con eh, il conflitto in Ucraina in eh, corso, ma ne parleremo sicuramente nel corso del collegamento, eh, e poi la corsa della ripartenza, perché come sottolineavi tu giustamente, dopo due anni di stop, una Vivecittà che abbiamo realizzato solo in maniera virtuale, ma due anni di stop, ecco, questa è l'occasione per me ancora una volta per sottolineare Lineare. grazie al vostro sostegno eh, come questi due anni ovviamente abbiano rappresentato eh, due anni veramente pesanti per l'ambito sportivo, per il movimento sportivo, non solo per i praticanti ma pensiamo alle decine di migliaia di associazioni di società sportive, di dirigenti, di tecnici, di lavoratrici e lavoratori dello sport che hanno subito un forte impatto, anche problemi ovviamente di natura eh, economica. Questa vuole essere proprio la corsa della ripartenza, siamo anche non solo simbolicamente a pochi giorni dalle termine delle, dello stato di emergenza legato alla pandemia sappiamo che e lo diciamo con forza come WISP che abbiamo ancora un percorso da fare abbiamo ancora un virus da contrastare quindi lo sport ancora una volta responsabilmente starà molto attento però ecco anche con una buona dose io dico di fiducia e di ottimismo per il prossimo futuro. Abbiamo qui in studio una delle magliette no? Avete eh, stampato magliette con i colori della pace proprio eh, per ricordare il sottotitolo di questa eh, manifestazione per quanto riguarda invece eh, la gara, ci saranno due tipi di percorso: una uh, corsa competitiva di 10 km, ci sarà anche una classifica generale compensata. Ecco, uh, fra i partecipanti di tutte le città, ovviamente. E ci spiega in parole povere di cosa si tratta. Sì, è un altro direi unicum di ViviCittà, ribattezzata proprio nella prima edizione, la corsa più grande del mondo, perché mette insieme in una vera e propria classifica unica compensata tutte le classifiche della prova competitiva. Eh, oggi si corre sulla distanza agonistica di, eh, dei 10 chilometri, quindi ogni città poi realizzerà la propria classifica ehm, perché però coinfluirà poi in un'unica classifica appunto eh, generale. Eh, ci sono dei criteri ecco, scientifici, dei coefficienti, dei coefficienti eh, in questo caso ovviamente ricordiamo, ringraziamo il grande lavoro, il grande impegno del, dell'istituto di scienza dello sport, del comitato olimpico e ringraziamo soprattutto il professor Sandro Donati che non ha bisogno di presentazione e tutto il suo staff. Eh, ogni anno, anche diciamo in relazione ai percorsi che possono cambiare in alcune città, vengono realizzati gli studi scientifici rispetto alle altimetrie, rispetto alla situazione orografica del percorso e poi quindi si arriva sostanzialmente a compensare la classifica. Ovviamente abbiamo città in cui si corre in diciamo completa eh, pianura, città invece pensiamo alla velocità che oggi si corre nel patrimonio unesco dei sassi di Matera quindi con ovviamente altimetrie diverse alla fine un'unica eh, classifica però Vivicità da sempre è diciamo così non dico soprattutto ma mh, una manifestazione che guarda sempre con molta attenzione alla partecipazione all'inclusione di tutte e di tutti. Vivicità è per tutte e tutti i cittadini. Oggi nelle città eh, vedremo eh, passeggiare e camminare bambini piccoli per mano dei genitori dei nonni, bambini piccolissimi nei passeggini eh, Persone meno giovani, ovviamente una passeggiata ludico-motoria di pochi chilometri, quindi che darà la possibilità, che sta dando la possibilità a decine di migliaia di cittadini e di cittadini di riappropriarsi dei propri centri storici, dei propri, de, spazi. Dei propri spazi, esattamente. Ecco, questa è la passeggiata ludico-motoria. Per quanto riguarda invece la corsa competitiva di 10 km, ecco, c'è questa um, classifica generale compensata. E, e con noi c'è qualcuno che di questa classifica ne sa qualcosa, dovrebbe essere collegato con il. Presidente della Federazione di Atletica Leggera, Campione Europeo dei 10.000 metri piani a Stoccarda 86, Stefano May, che salutiamo. Buongiorno Presidente. Buongiorno, buongiorno a tutti i radioascoltatori, buongiorno a tutti gli amici che sono all'ascolto. Eh, buongiorno buongiorno sì. Stefano. Allora, eh, Presidente, eh, la Fidal collabora da sempre con la Wisp alla realizzazione di eh, Vivi Città e anche lei ha partecipato alla gara, la prima volta 36 anni fa, eh, ci racconta un sì. po' sì. di questo inizio e soprattutto sì. del suo, della sua esperienza con la classifica generale compensata. Allora parlando della classifica generale compensata ovvio che allora eravamo diciamo così un po' eh, non dico all'età della pietra però la compensazione era un po' un po' così diciamo un po' l'acqua di rose no? però comunque era e, e, e amavo, ho amato correre di divicità proprio perché era l'unico momento in cui pur correndo nella mia spezia avevo possibilità di fanno una gara nazionale, a livello nazionale, che poi è diventata anche a livello internazionale più avanti. Certo. E' è ovvio che, eh, che diciamo così, il tempo era sindicativo, ma era più che altro per noi addetti ai lavori, nel senso io potevo misurarmi da un anno all'altro perché più o meno il percorso era quello. È ovvio che la compensazione allora, come dicevo, era un pochino più empirica. è ovvio che il lavoro del, dell'equipe di Sandro Donati oggi secondo me permette di avere quasi la, la certezza eh, millesimale. Eh, però ecco dicevo era bellissimo il concetto in, in quel periodo era bellissimo il concetto di poter fare appunto una cosa eh, così capillare eh, tenendo comunque un, diciamo così, un contenio eh, di, di altissimo livello perché eh, la, cosa, la cosa che dovrebbe tagliare la testa al Toro è che spesso e volentieri vincesse eh, Salvatore Antivo quindi penso che su, magari sul mio secondo posto qualcuno poteva storcere il naso non dice Correa Spezia però il fatto che vincesse sempre Totò Antivo secondo me dava l'ufficialità no? se vogliamo in qualche modo al, alla bontà del, del risultato certo. e paradossalmente l'ultima volta che corsi questa, questa gara nel 96 è stata la mia ultima gara vinta non la mia ultima gara in assoluto ma quella vinta che come sapete per un atleta è particolare e allora oggi eh, ho voluto fortemente essere presente alla Spezia eh, per questa gara. Tra l'altro, qui corrono alle 10:30. Esatto, Spezia. esatto. C'è una partenza ragazzi, ritardata, perché... però, ecco, eh, ci può dire, Presidente, intanto qual è l'atmosfera lì? Ovviamente, non Ma si parte adesso. Si parte tra un'ora. Allora, c'è moltissima gente. Eh, devo dire che sono anche un po' sorpreso perché è vero che ho visto altre, già altre gare partecipate, però. Eh, ecco fa piacere vedere tanta gente che eh, ha voglia di fare comunque attività sportiva chiaramente io preferisco che faccia l'atletica però in generale che vuole combattere e, e reagire a questi due anni come avete detto giustamente due anni di, eh, di difficoltà, due anni di sofferenze due anni in cui la nostra vita è cambiata eh, mettendosi un pettorale e provando a correre perché chiaramente quelli che vanno forti corrono davvero gli altri provano a correre nel senso che fanno comunque eh, un'attività che eh, se non è agonistica però dà la sensazione di, di partecipare in mezzo, ehm, in mezzo a tanti altri atleti e di avere comunque un momento di, di, la, il proprio momento di, di, di, di, diciamo di misurazione della, della, propria, della propria capacità e quindi è una cosa secondo me bellissima, eh, c'è tanta gente è una delle piazze più belle di Spezza, partiranno dalla piazza Brin e eh, eh, credo che me la godrò assolutamente Stefano Mei, eh, la nostra atletica sta vivendo un momento eh, d'oro, però c'è sempre bisogno di avvicinare i giovani allo sport. Quanto sono importanti manifestazioni come queste, proprio per far sì che ciò accada? Ma io dico che è un circolo virtuoso, no? Eh, tu fai a livello assoluto delle grandi prestazioni, come è stato eh, questo anno fantastico, da quando sono presidente, devo dire, eh, per adesso, facendo gli scongiuti debiti, ho solo avuto momenti eh, piacevoli. È chiaro che questo aiuta, aiuta il movimento, diciamo, noi stiamo acquisendo, noi come, dico, come italiani, stiamo acquisendo un pochino la cultura sportiva che un pochino ci mancava, no? noi eravamo i tifosi. Piano piano vedo che sta cambiando la mentalità dell'italiano medio e non vede più quelli che vanno a correre la domenica come degli alieni. C'è tanta gente che va per strada, è stimato in 5 milioni circa il numero dei praticanti della domenica, come si suol dire, è chiaro che queste cose... Eh, unite ai risultati di alto livello aiutano a far conoscere l'atletica ehm, purtroppo è brutto da dirsi ma quello che ci fanno vedere in televisione è quello che ci piace generalmente non si dice. stessa cosa quando tu vedi tante persone che corrono e il germe si trasmette diciamo il senso di emulazione se mi passate il termine ehm, credo che eh, sia eh, questo genere di manifestazioni sia sicuramente di aiuto unitamente alle, alle, alle grandi vittorie Chiaramente la Vittoria Giacomo dà l'immagine, ma il fatto che migliaia di persone la domenica si muovano e facciano attività fisica, provando, come ho detto, anche a fare attività agonistica, credo che ehm, si unite facciano benissimo al nostro movimento. E, e noi chiaramente cerchiamo di, eh, di, di sorreggere questo movimento delle corse su strada, come appunto di fatto è di città, eh, in tutti i modi possibili. Presidente c'è qualche aneddoto che vuole raccontare legato proprio alla manifestazione visto che insomma c'è stata la sua partecipazione 36 anni fa ma non è stata l'unica No, no, no, non è stata l'unica devo dire che questa è una gara che ho sempre vinto e questo mi fa piacere perché purtroppo sono ancora dentro, purtroppo, per fortuna sono ancora dentro un po' atleta è chiaro che quando il ricordo è legato alle vittorie è sicuramente una cosa positiva un anno corso anche eh, così anche a, a Bari vincendo e mh, è ovvio gli aneddoti sai, quando corri nella tua città gli aneddoti ci sono perché c'è il vicino di casa o il tuo amico che viene a vederti sono cose che per uno che è legato molto al territorio al mio territorio come sono io eh, facevano un certo effetto quindi non c'è tanto un aneddoto quanto il ricordo eh, indelebile nella mia memoria che chiaramente è una memoria che ha visto tante gare in tanti posti del mondo però devo dire che quando correvo qua c'era un'atmosfera diversa, e ecco, ecco il ricordo mio della pubblicità non è legato tanto all'aneddoto, ma all'atmosfera particolare che vivevo io internamente quando correvo nelle strade della mia città. E allora, grazie davvero a Stefano May per essere stato con noi, presidente della FIDA, lo ringraziamo, insomma, e buona corsa, ovviamente, che inizia alle 10.30 nella sua città. Grazie a voi, arrivederci. Torniamo a Tiziano Pesce, presidente della Wisp, eh, questa è la corsa di tutti, si corre a qualsiasi età, nelle carceri partecipano le scuole in città come Torino e in città come Parma, eh, Derice e Torino, ci sarà anche una particolare attenzione alle persone con disabilità, in che modo? Sì, proprio così Giacomo, Vivi Città, lo dicevamo, si declina eh, con tante parole chiave, sicuramente eh, una di queste è inclusione, sicuramente una eh, di queste quindi è disabilità, o meglio coinvolgere le persone di qualsiasi abilità e allora a Torino in queste giornate particolari una forte attenzione all'autismo e quindi soprattutto ai bambini con autismo, a Parma camminerà un gruppo legato all'Associazione Nazionale dei Mutilati Invalidi Civili, a Derice in provincia di Trapani si camminerà con amiche ed amici dell'Associazione Nazionale non eh, vedenti ma poi diciamo che un po' in tutte le città ovviamente abbiamo una rappresentanza ecco veramente di persone che poi tutto l'anno praticano attività anche all'interno delle, delle nostre quotidiane eh, manifestazioni delle nostre quotidiane attività ebbene eh, come sottolinea proprio il presidente della Wisp Tiziano Fer eh, Tiziano Pesce lo sport è un grande strumento di inclusione sociale ieri è stata la giornata mondiale della consapevolezza eh, dell'autismo e proprio in occasione di questa giornata è da poco partita un'altra corsa unica in Europa, la Run for Autism, è una corsa integrata dove atleti con autismo e atleti neurotipici corrono insieme, affrontano le stesse fatiche, condividono le stesse emozioni e con noi c'è l'ideatore della manifestazione Nicola Pintus, presidente del progetto Filippide. Buongiorno Nicola. Oh, buongiorno, buongiorno a tutti i telei radioascoltatori. Si parte dalla bocca della verità a Roma, eh, ci racconti cos'è la Run for Autism e ci dia anche qualche numero. La Run for Autism è una manifestazione turistica di corsa su strada, ideata e voluta nella, nel solco della Convenzione sui diritti delle persone con disabilità delle Nazioni Unite, tra cui il progetto Filippide. Eh, patrocinante della manifestazione associato e quindi l'articolo 30 di questa convenzione dice il diritto alla pratica dello sport e noi tentiamo di rendere attuativo questa, eh, questo articolo con la partecipazione di oltre 600 persone con autismo oggi in gara sulla distanza di 10 km e di 5 km non competitiva e devo dire che insomma, il riscontro è piuttosto bello ed interessante eh, proprio perché la giornata permette come dire di non, con, di non eh, identificare più la persona con disabilità ma di avere uno, un focus diretto proprio sullo sport che è la cosa più bella forse che c'è. Tanti testimoni al Massimiliano Rosolino, Oro nel nuoto a Sydney 2000, Mario Fiorillo, Palla a nuoto a Barcellona nel 92, insomma ce ne sono tanti, anche Giorgio Calcaterra ultramaratonita, è una grande festa, poi però il progetto Filippi deve avanti tutti i giorni in varie parti d'Italia, è forse questa la sfida più importante da affrontare. Sicuramente sì la quotidianità, anche perché la difficoltà delle attività quotidiane di una famiglia che ha una persona con autismo sono sicuramente molto complicate, soprattutto nella nostra società anche un po' frenetica. Lo sport può essere sicuramente una, una proposta estremamente gratificante, sia per le persone che praticano, sia ovviamente per le famiglie. I ragazzi devo dire nell'ambito delle attività sportive riescono in un modo straordinario nella, nel vero senso dell'accezione cioè fuori dall'ordinario e quindi dobbiamo assolutamente implementare e cercare di includere sempre più possibile le persone con autismo all'interno delle attività sportive e allora grazie davvero a Nicola Pintus eh, ideatore della Run for Autism e presidente del progetto Filippide buona corsa e a presto grazie, grazie dell'ospitalità buona giornata a voi Davvero bello vedere tutte queste iniziative, no? Concentrate in una sola giornata, Tiziano Pesce, presidente eh, WISP, eh, però io direi di tornare anche al sottotitolo di questo evento che è la Corsa per la Pace. Con Vivi Città ci saranno varie mobilitazioni per la pace a Torino, Avellino, Civitavecchia. Eh, il percorso è stato aperto da striscioni proprio con i colori della pace. Sì, proprio così per ricordare l'impegno della WISP, ma l'impegno di tantissime organizzazioni del mondo sportivo, del terzo settore italiano la WISP è al fianco della popolazione ucraina eh, da subito è scesa in piazza per chiedere la pace il cessate al fuoco queste sono le settimane anche ovviamente dell'emergenza purtroppo dell'accoglienza delle persone eh, in fuga, noi abbiamo voluto proprio nelle prime ore del conflitto lanciare anche una campagna di comunicazione, di sensibilizzazione sport against war, lo sport contro la guerra, con compagni di viaggio come Amnesty International Ita Italia, eh, Assist Associazione Nazionale Atlete, Sport for Society e anche l'USIGRAI, l'Unione Sindacale dei Giornalisti RAI. Continuiamo in questi giorni al fianco eh, di Aoi, l'Associazione delle Organizzazioni Italiane di Cooperazione e Solidarietà Internazionale che non dimentichiamo nelle scorse ore hanno raggiunto il confine eh, polacco con l'Ucraina, varcandolo, arrivando a Leopoli con una carovana di oltre 50 mezzi e quasi 200 persone per portare eh, aiuti e per, me, per permettere a persone con fragilità eh, madri sole, bambini e anziani di lasciare il loro paese in conflitto e raggiungere eh, l'Italia e quindi all'interno di questo impegno molto importante che lo stesso governo, il sistema di protezione civile italiano ha riconosciuto noi siamo arrivati in questi giorni con una nostra delegazione a Suciava, questa cittadina di 100.000 abitanti che si trova a poco più di 40 chilometri dal confine eh, romeno con l'Ucraina e appunto con una vivicità che è da sempre legata anche a temi internazionali quest'anno ci pareva ovviamente importantissimo dare anche noi questa testimonianza e su tra l'altro con la collaborazione della nostra diciamo possiamo dire associazione omologa, l'associazione di sport per tutti eh, Romena. Su che si è trovata ad affrontare no? la guerra è diventato uno dei centri, i maggiori centri di accoglienza d'Europa eh, per i rifugiati proprio dopo lo scoppio della guerra e allora a questo punto possiamo introdurre anche il nostro ultimo ospite che dovrebbe essere collegato con noi, no non c'è ancora allora cercheremo di collegarci eh, fra poco oh, con il nostro ospite comunque eh, corsa a per la pace che eh, si svolge anche a Roma con una staffetta proprio per la pace di 10 km che farà varie tappe molto importanti presidente sì proprio così perché Vivi Città oggi l'abbiamo voluta eh, correre anche a Roma però con una declinazione molto particolare come anticipavi una staffetta per la pace che unisce simbolicamente la periferia di Roma con il centro le periferie delle nostre città con i centri urbani in questo caso siamo partiti eh, dall'impianto polivalente Fulvio Bernardini sì. l'impianto sportivo più grande della capitale gestito dal comitato WISP di eh, Roma con alcune tappe significative, molto significative direi la seconda tappa presso la sede dell'ordine nazionale dei giornalisti che tra l'altro ci ha ospitato eh, pochi in giorni fa in stampa, occasione sì. della conferenza stampa nazionale di presentazione per poi passare sotto la sede di Amnesty International e eh, per poi andare eh, a toccare la, il presso scolastico della scuola di San Donato che come eh, è noto è la scuola più multietnica eh, di Roma. Eh, quinta tappa eh, sotto la sede dell'UNHCR del per poi passare alla chiesa di Santi, eh, dei Santi Sergio Bacco, che è eh, eh, la chiesa di riferimento ecco, della comunità ucraina romana, e poi ovviamente eh, per arrivare non poteva che essere così al Campidoglio. Ecco, tappe molto importanti: UNHCR, l'Agenzia ONU eh, per i Rifugiati, quindi ovviamente si continua a parlare di questo conflitto, no, dell'invasione eh, della Russia in Ucraina, e poi Amnesty International, organizzazione internazionale che da sempre difende i diritti eh, umani in eh, giro per il mondo, per tutto il mondo. Allora. Ora, fra poco stiamo cercando intanto di collegarci con la delegazione WISP che si trova a Suciava in Romania che è andata lì a portare anche aiuti proprio ai rifugiati e tra l'altro lì si svolgerà anche proprio la corsa, si sta svolgendo la corsa anche se, se riesce, le condizioni meteo non sono delle migliori però si corre lo stesso. Si corre lo stesso, Vivi città, ecco eh, si è corsa sempre e anche oggi diciamo nostro paese in Italia siamo stati graziati da eh, previsioni meteo che negli ultimi ore non erano così eh, felici, ma oggi eh, c'è, diciamo, un bel sole, comunque delle situazioni climatiche eh, buone un po' in tutte le città. Mentre a Succiava nevica, eh, però correremo lo stesso, cammineremo lo stesso anche grazie ad un bel impianto sportivo coperto che è proprio eh, insiste appunto sulla cittadina di, eh, di Succiava e eh, una grande testimonianza. Che ci fa ricordare, che ci permette di ricordare come vivicità negli anni si sia corsa in tantissime città nel mondo, ma anche teatri di guerra. Abbiamo corso a Sarajevo, a Tuzla, appunto martoriate della guerra nei Balcani. E abbiamo corso a Berlino, simbolicamente l'anno dopo la caduta del, mi, del muro, ma eh, abbiamo corso anche nella città di scarica di Corogocio, in Kenya, a Baghdad, a Beirut, a Gerusalemme Est. Quindi un grande impegno della WISP che va avanti. E allora eh, siamo riusciti a collegarci con eh, il nostro prossimo. L'ultimo ospite Loredana Barra, responsabile nazionale delle politiche educative WISP e eh, docente che si trova proprio a Suciava in Romania. La salutiamo. Buongiorno Loredana. Ciao, ciao a tutti allora c'è un, sì, un pizzico di ritardo ovviamente il collegamento eh, con la Romania ecco eh, Loredana eh, ci parli un po' di come siete stati accolti le prime impressioni appena arrivati anche dell'impatto che sta avendo questa iniziativa in un luogo che di colpo si è trovato a contatto con la guerra allora partiamo da, da quello che, che vedo in miei occhi adesso no? Sì certo eh, quindi, tanti ragazzi eh, bambini eh, profughi che sono stati accolti in questo centro sportivo in cui è stata organizzata 15 città eh, sono partiti c'è grande entusiasmo ci sono una cinquantina di eh, profughi che stanno correndo eh, tanti, tantissimi volontari ed eh, è davvero emozionante è un, è un centro tutto colorato eh, con le magliette eh, e con tutti i giochi che abbiamo messo a disposizione di questi piccoli eh, che avevano bisogno di respirare un po'. Certo. Eh, L'accoglienza è stata eh, davvero fantastica, siamo con un'associazione che si chiama eh, Sports for All e eh, quindi è la WISP eh, della Romania. Eh, e ci hanno fatto vedere tutto, come si stanno muovendo per l'accoglienza. Ieri abbiamo fatto il cammino a ritroso da Suciava eh, da eh, fino a Stiretti, quindi fino al punto sì. eh, del confine, dove abbiamo visto la presa in carico dei profughi e... e ci siamo messi in gioco come, come al solito e, e abbiamo, ci siamo dati da fare, ci siamo rimboccati le mani che abbiamo fatto tutto ciò che, che andava affatto al di là dello sport, perché lo sport non può essere rinchiuso solo in campo di gioco, ma eh, c'è tanto, tanto valore dentro. Abbiamo pochissimo tempo, Loredana Barra siamo sì. eh, quasi in chiusura, però ecco, le volevo chiedere quali saranno eh, iniz le iniziative della WISP anche in Italia a sostegno dei tanti profughi ucraini che sono arrivati nel nostro paese. Si tratta principalmente di donne e, e bambini e si parla di cifre consistenti. Allora intanto eh, il sistema già mossi prima, prima ancora di venire qua. Eh, ci sarà un percorso formativo sia per i nostri operatori sia per eh, sostegno a, a tutti i profughi che stanno arrivando in Italia, in Italia per fare in modo che vengano accolti in modo dignitoso. Eh, eh, e quindi questo percorso si intitola Il tempo perduto dei bambini tra guerra e pandemia. Perché non ci dimentichiamo che. La guerra eh, si assiste anche da, dall'Italia, i bambini sono esposti, troppo esposti a delle immagini che comunque hanno bisogno di capire e i bambini che arrivano hanno bisogno di essere tutelati nel giusto modo. Loredana Barra, noi la ringraziamo per essere stata con noi e buon viaggio di ritorno da Suciava e Romania, ne riparleremo poi più avanti. Grazie davvero per essere stata con noi grazie, grazie a voi e allora noi siamo arrivati alla conclusione di questo speciale Vivi Città, 37 edizione ringraziamo uh, Tiziano Pesce presidente della WIS per essere stato con noi grazie a voi, grazie a Rai Radio 1 come sempre ringraziamo l'assistenza tecnica Francesco Pienalieri la regia di Massimo Quaglio